Grazie Presidente. Eh, vorrei chiarire che con il segretariato eh, abbiamo ehm, verificato gli aspetti eh, sia formali, eh, anzi abbiamo verificato soltanto quelli formali e naturalmente sono eh, rispettati tutti. Quindi Tutti i passaggi formali richiesti per la delibera, i vari pareri dei municipi, degli uffici sono stati effettuati. Eh, per quanto riguarda invece il, i passaggi informali ma altrettanto importanti, confermo quello che avevo già cominciato a dire. Probabilmente non essendo presente il consigliere Ghera, i suoi colleghi non sanno che in realtà tutte le proposte di emendamento presentate le ho condivise via e-mail. Poiché appunto non, non era dovuto nessun altro passaggio formale né in commissione né per. Comunque io ho continuato a inviare non solo le proposte di emendamenti, ma anche eh, un testo in doppia colonna, testo depositato e testo eh, aggiornato, quindi con in rosso le aggiunte e barrato le frasi cancellate. Quindi, mh, Veramente il tentativo secondo me è stato fatto eh, perché la volontà di, di lavorare insieme c'era, chiedeteglielo e magari fate in tempo a, a riflettere su, su come esprimervi nei prossimi momenti, veramente ci, ci, ci ho tenuto per due anni a cercare di eh, arrivare a un regolamento condiviso da tutti, Quindi, mh, nel caso in cui non ci saremo riusciti, peccato, in ogni caso l'importante è arrivare al risultato, quindi ce ne faremo comunque una ragione. Ne parlo e eh, mi riferisco anche al, all'immediata eseguibilità. Perché abbiamo avuto eh, fretta negli ultimi momenti? Che, come sapete l'attuale regolamento prevede per il 30 aprile la scadenza per la pubblicazione dei bandi. Oggi siamo al 12 la prima parte del, abbiamo effettuato con, insieme all'assessore Frongia già un incontro con tutti i, i municipi, ce ne sarà un altro domani, sono invitati tutti i presidenti, tutti i direttori quindi, e anche i, proprio quelli del primo e del secondo municipio che non sono governati dall'attuale maggioranza. Eh, c'è stato uno scambio molto intenso soprattutto con loro proprio per condividere quelle che sarebbero state le novità introdotte dal testo nuovo, dall'aggiornamento del regolamento e quello che invece veniva confermato rispetto alla 263, che comunque fino a per ancora pochi minuti sarà il regolamento vigente e quindi tutta la fase che precede la pubblicazione degli avvisi pubblici in sostanza è molto simile, quindi non, non, non viene intaccata. Il, quindi la fretta per quale motivo c'è? Perché vogliamo pubblicare i, i bandi in tempo necessario per poter concludere le procedure e dare alle associazioni la possibilità di cominciare le attività a partire dal primo giorno dell'anno scolastico, così come vuole il regolamento e, e quindi questo è il motivo della fretta, se, se, se fretta insomma, può definirsi comunque un, un atto messo all'ordine dei lavori dopo che già... Due settimane fa era, è stato iscritto all'ordine dei lavori. E per concludere ho dimenticato, ringrazio Daniele per il supporto anche e soprattutto psicologico, martedì sono, ci sono arrivato molto stanco, quindi eh, a un certo punto ho detto Daniele oggi mi devi aiutare perché, perché sono stanco, quindi grazie Daniele per... Eh, per la tua presenza, eh, che magari non si vede, Daniele non è venuto all'assemblea, ma non, non, non ha bisogno di dimostrarlo, che, che lui c'è, che, che, che concorda, che segue, soprattutto il suo staff per quanto riguarda gli aspetti legali, il, gli avvocati che sono nello staff dell'assessorato e che mancano all'interno dello staff della commissione, sono stati preziosissimi. Ringrazio lo staff della commissione. In particolare Emanuela Lasio, ci tengo a fare un nome, che ha lavorato giorno e notte eh, come insieme a me e quindi ci accingiamo finalmente a, a votare questo nuovo regolamento per i centri sportivi municipali. Grazie.